Allora. Siamo in streaming. Elena, se vuoi partire possiamo. Buonasera a tutti e a tutte. Data l'alta tecnologia di cui abbiamo l'opportunità di usare e il tema che mi sta molto a cuore, e finisce che sono emozionata anch'io che devo soltanto introdurre questa giornata. Allora io vi presento il terzo incontro di un ciclo in cui abbiamo voluto raccontare soprattutto ascoltando le testimonianze dei protagonisti e delle protagoniste alcune delle grandi lotte non violente in corso attualmente nel mondo e dopo la Birmania e l'Italia oggi si parlerà di India, una situazione paradossale con un paese popoloso come la Cina ma completamente ignorato dai media. A condurre l'incontro ci sarà Daniela Bezzi, una giornalista freelance che ha vissuto molto in India e nonostante sia molto giovane, da tantissimi anni rappresenta una delle poche voci che testimoniano le vicende e i conflitti delle parti più immarginate del paese. Questi incontri fanno parte di un progetto più ampio che è il terzo festival della non-violenza e della resistenza civile che attraverso tappe intermedie con si concluderà a ottobre con convegni e iniziative pubbliche di cui potrete avere notizia direttamente nel sito. Ma voglio rubare pochi minuti per darvi un cenno sulla relazione tra Daniela il Centro Studi e l'India. Nel marzo 2003 arrivano in Italia notizie di Medha Paktar, leader delle lotte non violente in India. A intervistarla era Daniela Dezzi. Nel 2007, sempre questa importante e famosa leader, Meda Pactar, viene a Torino per incontrare i lavoratori della Fiat, la casa automobilistica che sta promuovendo un accordo commerciale con la Tata indiana per una produzione di auto low cost. Il centro studi Sereno Regis organizza un incontro con lei, cioè la signora di Narmada, e di nuovo Daniela Bezzi, che è presente, e con lei c'è anche Nanni Saglio, il presidente del Centro Studi Sereno Regis. Allora, due parole devo dirle su Nanni. Nanni è stato per decenni l'anima del Centro Studi e aveva un legame particolare con l'India, infatti, vi si ricò molte volte per visitare realizzazioni concrete della visione gandhiana, come la SEFA. Eh, Enzo, se hai la, le foto, se vuoi farle. Andare una dopo l'altra, poi è stato in India più volte anche per realizzare dei pellegrinaggi spirituali, per esempio quello intorno al Monte Kailash. E poi tantissime volte, sia lui sia i suoi emissari, per scovare nelle piccole biblioteche e librerie libri di Gandhi e su Gandhi. Quindi, nel ricordare con molto affetto Nanni, a nome del centro, questo è. Presso le, le comunità rurali delle fattorie per il servizio di tutti, Servodeia. Eh, Un'altra, riesce a mettere, sì, questo è alle basi del Monte Kailash. Forse ce n'è ancora una, non è, non è così importante, era un ricordo simbolico per una persona che ha veramente mh, dato senso e forma, insieme ad altri ovviamente, ma lui è stato molto importante, al centro studi. E L'ultima foto, ma forse era troppo pesante, non lo so, era sulla nostra biblioteca, la biblioteca del centro studi, che ha la, la più bella raccolta di testi di Gandhi e su Gandhi in tutta Italia. E nel ricordare quindi con affetto Nanni, a nome del Centro Studi, do il benvenuto a Daniela e i nostri ospiti, che ringrazio davvero di cuore per la loro partecipazione. Eccoli qua, esperienze sulla verità. Grazie e buon inizio a voi. Scusa. Allora, chi devo riattivare l'audio? Ecco, ecco, ecco. Ecco, la ecco Daniela. Sì, buongiorno a tutti. Elena, ti ringrazio moltissimo. Non, non merito tutte le lodi che mi hai fatto. E ti ringrazio in particolare di avermi descritto come molto giovane. In realtà, non lo sono. E sono felice di avere qui con me stasera Maria Tavernini. E Matteo Miavaldi, che incontro per la prima volta, devo dire, nonostante siamo stati eh, a lungo, cioè ti ho letto tantissime volte sul giornale che spesso ospita anche eh, alcuni miei contributi, molto meno frequenti dei tuoi, entrambi sono stati a lungo in India, molto più a lungo di me. Matteo Miavaldi è stato in India per sette anni come corrispondente appunto per il manifesto, ha scritto un libro molto importante sulla questione dei due Marò, tutto quello che... Non vi hanno detto, nel 2013 è tornato dall'India e si è iscritto, ha ritenuto di doversi iscrivere a un corso universitario a Londra per specializzarsi in giornalismo radiotelevisivo adesso è a Roma e impegnato in un progetto di podcast molto misterioso di cui ci racconterà forse in qualche altra occasione. Ma Maria Tavernini, anche lei è giornalista indipendente, ha vissuto per molti anni in India, ha scritto e continua a scrivere per Altre Economia, TRT World, Reset, Q Code Magazine, Osservatorio dei diritti, insomma, Al, Al Jazeera, um, si è occupata e continua a occuparsi di tematiche sociali, di questioni ambientali di genere e in proposito vorrei segnalare un libro che è appena uscito fresco di stampa dal titolo No Going Back, che definirei un magnifico reportage, veramente bellissimo, corale, dall'interno di una India LGBT, che solo da poco ha cominciato a raccontarsi invece che a nascondersi. E poi abbiamo oggi con noi ehm, Arvinder Kapil Singh, eh, Sikh, arrivato in Italia tanti anni fa come informatico, eh, presidente di un'associazione che si chiama Universarte che promuove progetti di integrazione di migranti indiani in Italia con vari progetti che combinano l'arte con uh, vari scopi sociali. È mediatore culturale, lavora a stretto contatto con uh, eh, coloro che si occupano nell'agropontino di problematiche contadine che dovrebbero riguardarci molto perché appunto vedono sfruttati ogni giorno migranti indiani che arrivano dal Punjab e così via. Fa mille cose Arvinder, ce lo racconterà lui stesso, tra le altre cose si è iscritto recentemente di nuovo all'università, alla Sapienza, questo nuovo corso da poco inaugurato, un dipartimento che si chiama Global Humanities, è filmmaker, ha partecipato nel 2017 alla Biennale di Venezia con un film che, che tra l'altro ha vinto il premio Migrarti, Codici d'amore, che mh, guardavo l'altro giorno, mh, muove le, cioè, si, si muove intorno a, a quel bellissimo libro di Pasolini che si chiama Comizi d'amore ed è l'unico fra noi che è stato in effetti eh, in India nei giorni appunto in cui questa grande protesta contadina era, era già da qualche tempo in corso e dunque il titolo di questo incontro Trolley Times per dire intanto di queste processioni spettacolari che abbiamo visto appunto seguendole da lontano Convergere un certo giorno eh, verso Delhi, ed era il 26 di novembre dell'anno trascorso. Ma Trolley Times anche Enzo Ferrara, se mi vuoi per cortesemente mandare qualche immagine di, eh, del giornale Trolley Times. Trolley Times anche per dire della partecipazione di creatività che si è sviluppata in questa. Città ai bordi della città che si è a un certo punto moltiplicata in altre cinque cittadelle, tutti intorno, con la partecipazione appunto di creativi, di eh, musicisti, di eh, ragazzi arrivati dalla, da Delhi, eh, come in questo caso un piccolo gruppo di rag ragazzi Sikh che hanno pensato di eh, risolvere il problema dell'informazione fra i vari siti della protesta che crescevano appunto nella peria fria di Delhi Ehm, inaugurando eh, fondando un giornale cartaceo singolarmente invece di aggiungere un'altra pagina Facebook eccetera eh, anche per venire incontro alle esigenze degli anziani eh, come vediamo appunto in questa foto che, eh, che appunto in questo giornale settimanale eh, leggevano eh, quello che succedeva a Tigri piuttosto che a Singu piuttosto, piuttosto che a, in altri siti intorno a Delhi ma ecco per Metterci diciamo così, per, per entrare subito nella scena di questa enorme mobilitazione che ormai ha, compiuto, ha superato i quattro mesi di eh, continuata ehm, esistenza, non più soltanto intorno a Delhi perché ormai è diventata una, una mobilitazione che riguarda tutto il settore agricolo dell'India, io che direi a Enzo se vuole farci vedere un piccolo filmato che appunto ci viene proposto da Arvinder Kapil Singh che quando è stato appunto Lia Deli ci ha, eh, ha potuto filmare eh, frequentando il, eh, credo che fosse, ce lo dirà poi lui, insomma, frequentando alcuni di questi siti, ha, ha ripreso varie situazioni e ci può aiutare appunto a metterci immediatamente in, in contatto con quello che è stato questa enorme mobilitazione. Ora un po' arriverà. Penso non c'è l'audio, non c'è sonoro, scusate. Sì. Ora si sente? Sì, sì, sì, grazie, sì. Agreement of price assurance and farm service in 2028 pass by Bar. Be taken into consideration, voti favoriti. Lave their hands and say, Ai, voti a SDD, lave their hands and say, No, I I have it, I have it, I have the people leaders across price of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਾਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕੋ ਉਸ ਗਤੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ 1 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ उसका एक मेजर पोर्शन जो है आप पाएंगे कि वो खेती से छोड़ चुका होगा और खेती छोड़ने के बाद हम यह भी पाएंगे कि वो शहरों की तरफ जाएगा हालत आज शहरों की यह है कि ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि वो 5000 में 6000 में दिल्ली जैसे शहरों में 8000 में 9000 में काम करने के लिए तैयार है इसलिए भी तैयार है क्योंकि उसे मालूम है कि पीछे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 ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣਗੇ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹ ਜਿਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸकी स्थिति यहां तक है कि वो सामान्य अपना रोजी रोटी को लेकर भी न्यूनतम मजदूरी तक उसको नहीं मिल रही है वो आलू दाल सब्जी में भी कटौती करके खा रहा है अगर जमाखोरी जैसा कानून पास हो जाता है तो दोनों पे हमला हो रहा होगा एक तरफ किसानों से बहुत सस्ता खरीदा जा रहा होगा और जो आम जनता है खासकर से मजदूर गरीब आबादी है उसको महंगा बेचा जा रहा होगा और जेड़ा मक्की ਦਾ ਐ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੁਣ ਵੀ 1850 ਰੁਪਇਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਕਣੀ ਅੱਜ ਮਰ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਐਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ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 पर उसी समय एक फैक्ट भी आया कि जो अडानी अंबानी हैं उनकी वेल्थ जो है लॉकडाउन में जब कि सब कुछ बंद था तब उनकी वेल्थ जो है किसी की 300 गुना 300% बढ़ गई है किसी की 400% बढ़ गई है तो दरअसल हो यह रहा है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं मजदूर और किसान उनकी मेहनत की कमाई धीरे-धीरे अडानी अंबानी की तिजोरियों में पहुंच रही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ये हो चुका है कि खुद इंडियन गवर्नमेंट की डाटा ये कह रहे हैं कि भारत में 73% जो वेल्थ है वो केवल 1% लोगों के पास यानी भारत की अगर 100 रुपए है पूरी आमदनी यहां की तो उसका 73 रुपए केवल एक आदमी के पास है अपा कम ही नहीं होण देना सब तो बड्डी गल है जड़ी अपा एदे विरोध च जड़े होया है असि ये लागू ही नहीं होण देना हुन जेड़े मौजूदा हालात है हुन तो आड़ो जा मरो वाली गल है ਜਾਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਫਿਰ You <laughs> know ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਹਾ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ C'è un'altra figura. Quando è un'altra figura, c'è un'altra figura. Vito è un'altra figura. Spendete <supra> un po' di tempo. Spendete un po' di tempo. تنو اکیلا کیا گالی راتہ اے حسابے دی پکار واپس جاؤ جاؤ جاؤ جاگی او بھمون خیر مناؤ سب تی ہے ہوں کار واپس جاؤ سنے گا سرکار نو سننا پڑے گا Rieccoci qui. Allora, è come vedere un piccolo, un velocissimo trailer di quello che effettivamente in soli quattro mesi potremmo considerare, almeno a me, è sembrato una specie di infinito epic. E abbiamo visto tutta una serie di scene di vita quotidiana, la situazione di questi trattori diventate case, queste stradine che si sono dotate di... Eh, di librerie, di centri di massaggi, di situazioni anche di cura. Ehm, ci racconterà poi meglio Arvinder, che ha visitato tutta questa umanità in, in mobilitazione, che cosa è stato effettivamente eh, venire a contatto fisico con, con, con quell'umanità in, in, in protesta e anche in, in grande, grande tensione. Allora era soltanto il mese di gennaio, ormai siamo quasi ad aprile, e chiederei appunto a Matteo di inquadrarci tutta questa storia che non è effettivamente nuova perché non è la prima volta che l'India rurale si mobilita, anzi si mobilita da sempre praticamente ma questa mobilitazione è particolare, è diversa da tutte le altre, sta espandendosi in tutta l'India che cosa la rende così diversa e come nasce? Uh, sì, grazie, spero vi sentiate tutti, presumo di sì um, volevo ringraziarvi prima di tutto per l'invito Uh, per parlare di una protesta molto importante di cui, come già aveva sottolineato Daniela all'inizio, se ne parla poco perché di India purtroppo se ne parla sempre troppo poco, nonostante succedano tantissime cose a cui dovremmo prestare attenzione. Dunque sì, io adesso cercherò un po' di dipanare tutti i temi che abbiamo trovato nel, nel bellissimo video di Harvdir del Singh che è molto, molto denso, dentro c'è quasi tutto, bisogna solamente prendere degli elementi e espanderli un pochino, ci sono un sacco di riferimenti che per chi segue le cose indiane sono abbastanza chiari, io cercherò un po' di esplicitare questi riferimenti per chi magari non le segue così assiduamente come, come, come altri. Dunque, iniziamo, mh, direi, mi ricollego a quello che diceva Daniela, nel senso effettivamente i contadini non sono nuovi a proteste in India, e um, nei giorni precedenti quando stavo mettendo un pochino da parte gli appunti che tra l'altro io guarderò in un altro schermo qui quindi mi scuso se sembra che sto guardando oltre però ho due schermi, uno con tutti i numeri che, di riferimento um, <coughs> l'ultima grande protesta precedente a questa che si ricorda e che abbiamo anche coperto noi eh, nei media internazionali eh, risale a novembre del 2018 quando i contadini prima marciarono in Maharashtra e poi arrivarono ancora una volta fino a Delhi. All'epoca si parlava di decine di migliaia di persone, questa volta parliamo facilmente di centinaia di migliaia in protesta e un sostegno che è quantificabile sicuramente in milioni. Dunque, una minima cronologia. Cosa è successo? È successo che lo scorso anno, a settembre, il Parlamento, dove il, il partito di il Barati e Giannata Parti, guidato da Narendra Modi, che è il primo ministro dell'India, gode di una maggioranza schiacciante, eh, riesce a far passare, in pratica senza discuterle, tre leggi eh, che riguardano il comparto dell'agricoltura. Sono leggi sostanzialmente che danno il via libera a una liberalizzazione del mercato. Uh, tra i vari punti che uh, sono motivo de della protesta c'è cioè soprattutto quello <coughs> di far saltare il cosiddetto sistema dei mandi, ovvero i mandi sono dei mercati generali, che sono organizzati a livello locale, dove lo Stato uh, acquista dai contadini Uh, le varie colture, riso, mais, eccetera, a un prezzo che è fissato, nel senso che sotto una determinata soglia non si può andare perché sennò questo ovviamente uh, andrebbe a ledere i contadini e, e non, non riuscirebbero ad avere, ad avere sostentamento. Um, una delle varie modifiche che, sar, che sono entrate in vigore con queste leggi è saltare, far saltare di fatto questo sistema, il che significa condannare un'enorme quantità di lavoratori a uh, diciamo, essere in balia delle fluttuazioni del mercato, del, del cosiddetto mercato libero. Ciò significa che se il mercato libero a un certo punto decide che eh, il riso deve scendere di prezzo perché l'offerta è molto alta, eccetera, non c'è ne, nessuno si fa il problema del contadino che deve rientrare con i soldi che ha anticipato e questo significa, in, nell'economia indiana, mettere a repentaglio la livelihood, cioè il sostentamento di milioni di famiglie in tutto il paese. Allora faccio qualche dato per eh, per inquadrare meglio di che cosa stiamo parlando. Dunque, allora, in, in India eh, una persona su due della forza lavoro è impegnata nell'agricoltura, a vario titolo. Nel senso, una un lavoratore su due in India ha a che fare con l'agricoltura. E, ehm, e l'agricoltura, di converso, eh, copre il 14% del PIL. L'86% degli agricoltori sono agricoltori che gestiscono degli appezzamenti di terra molto piccoli, il che non permette loro di diciamo, avere un peso contrattuale quando si ha a che fare con il, con il privato. Uh, la liberalizzazione che è stata fatta da queste leggi sostanzialmente cosa dice? Dice che lo Stato, che prima fino adesso aveva sempre uh, avuto un, un ruolo di... Uh, regolamentazione del mercato, cioè cercava di tenere le tutele dei lavoratori da un lato e le esigenze del mercato libero dall'altro, si sarebbe levato e avrebbe lasciato via libera completa al settore privato. Settore privato che, apro una piccola parentesi di nuovo, nel video di Arvind Singh, uh, a un certo punto c'è un'intervista in cui si parla di questo ad anni e Adani, per chi segue l'India, è un nome abbastanza noto, che è sempre più noto negli anni recenti perché è legato a doppio filo con il primo ministro Modi. Adani sostanzialmente è un, un imprenditore del Gujarat che ha legato la sua, la sua fortuna alla fortuna politica di Modi. Notizia di pochissimo tempo fa che sono riuscito a trovare prima mentre stavo prendendo gli ultimi, gli ultimi appunti. Per dare un, uh, un senso, allora Adani uh, da un anno all'altro, cioè dal 2019-2020-2021, 2020, 2020 2021, ha aumentato il, la propria ricchezza personale da 16,2 miliardi di dollari a 50 miliardi di dollari nel giro di un anno durante la pandemia. Questo ovviamente perché Adani è uno di questi, politi, di questi imprenditori che sono molto, molto, tra virgolette, comuni in India, eh, hanno un holding che si occupa di tutto, cioè dallo zucchero al, alla benzina, alle macchine, e a, nel senso sono eh, dei magnati del, dell'industria. Adesso anche gli aeroporti, anche aeroporti, aeroporti e i porti. Aeroporti, quali? certo, no, figurati, figurati. Ovviamente questa Aeroporti Porti perché un imprenditore privato per avere in gestione dei porti e degli aeroporti deve ricevere le licenze dal governo e ovviamente in una situazione in cui il, ministro, il primo ministro del, dell'India è diciamo un amico è molto più semplice ricevere le licenze se, eh, di, di, di altre situazioni. Quindi questo qui era la parentesi da Dani. Quando passa questa, queste leggi della liberalizzazione... Uh, passano soprattutto senza essere state discusse in Parlamento, e, uh, nel senso che le, il limite di, temporale per la discussione è stato minimo e tra l'altro l'approvazione è stata a, a, a voce quindi ci sono state parecchie, parecchie polemiche all'epoca e soprattutto queste leggi sono state fatte senza consultare i sindacati dei, dei, degli agricoltori quindi da un giorno all'altro i sindacati e gli agricoltori si ritrovano delle leggi che rivoluzionano completamente il loro settore e decidono di, di manifestare la data diciamo spartiacque iniziano ad esserci manifestazioni già nel mese di settembre ma la data spartiacque è il 26 novembre del 2020 quando da un lato ci sono le proteste di piazza e dall'altro viene organizzato uno sciopero nazionale che secondo le sigle dei sindacati interessa 250 milioni di persone. Ovviamente le sigle, molto, i numeri sono molto difficili da definire, però sicuramente si è trattato di una dimostrazione di, di sostegno eh, oceanica per quanto riguarda le questioni delle, dei, dei contadini. E a differenza di altre proteste, che avevano interessato la storia recente indiana, soprattutto dal secondo mandato di Modi, quindi dal 2018, uh, questa protesta dura: nel senso che quando a migliaia iniziano a muoversi da attorno ad Eli, cioè il Punjab, l'Ariana e l'Uttar Pradesh, iniziano a muoversi prima migliaia, poi decine di migliaia, poi centinaia di migliaia di uh, contadini e trattori perché vogliono raggiungere il centro del potere di Delhi che ha anche un valore simbolico e rimostrare dal, uh, al, al governo uh, il, il, il, la loro insoddisfazione per questo tipo di, questo tipo di uh, riforma uh, sostanzialmente a un certo punto si arriva a una sorta di assedio cioè Delhi viene bloccata le tre principali arterie che collegano la città di Delhi all'esterno sono bloccate dai manifestanti e uh, le richieste è quella di arrivare in centro a Delhi, parlare con i ministri e soprattutto mettere in congelatore le leggi. Cioè la richiesta minima dei, dei, dei, dei rappresentanti, dei contadini, è quella di non, non ci interessa se è, passato, se è passato in Parlamento, queste leggi le dobbiamo bloccare perché non vanno bene e ne ridiscutiamo. Richiesta che ovviamente il governo non può accettare, perché significherebbe perdere la faccia e perdere anche quell'aura no, di sempre uomo della provvidenza, il grande decisore che è stato modi è stato descritto così dai media, dai media nazionali, e si arriva infine al 26 gennaio, che è quando abbiamo iniziato anche noi in Occidente a uh, dare un pochino più retta alla, alla protesta dei contadini indiani. Perché? Perché la protesta che fino a quel momento era stata largamente pacifica e aveva dimostrato la, la, la tenacia da un lato dei, dei contadini indiani, ricordiamo che tutto questo succede d'inverno e vi assicuro che intorno a Delhi d'inverno fa freddo davvero, cioè non è come in India che si pensa che è sempre caldo, assolutamente no, fa gelo, e soprattutto durante la pandemia. La pandemia che precedentemente aveva salvato modi da altre proteste, di cui magari parlerò poi in chiusura. Eh, riescono a, il 26 gennaio, il giorno della Repubblica Indiana, festa molto importante, con tutti i riflettori su Delhi, sul Rosso, dove storicamente il primo ministro fa un discorso alla nazione che è programmatico. Come stiamo, come stiamo andando fino adesso e cosa vorremmo fare nel, nel resto dell'anno um, i contadini i, decidono di uh, hanno anzi da un lato hanno il permesso dalle autorità di Delhi di fare dei uh, caroselli con i trattori e, um, però le autorità non danno il permesso di entrare fino a dove volevano andare loro cioè ver veramente nel centro di Delhi e un gruppo di contadini si stacca dal corteo e decide ugualmente di entrare a Delhi sono scene che poi dopo, perché segue le cose indiane si ricorda benissimo perché non era mai successo, cioè i contadini hanno di fatto assaltato il Forte Rosso e la polizia è intervenuta, gli sono stati scontri, gli sono stati morti e questo è stato quando l'opinione pubblica internazionale si è resa conto che in India c'è un problema e c'è un problema da un lato di non aver eh, permesso che le tutele di così tante persone, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone perché i lavoratori sono uno, poi per ogni lavoratore c'è una famiglia intorno che campa sul lavoro della terra di quella persona, Da un dall'altro non sono state mantenute quelle tutele e dall'altro per la prima volta il governo Modi si è trovato davanti un'opposizione che a, al momento è apartitica, nel senso che non ha eh, nessun riferimento chiaro in Parlamento, ma dall'altra parte è molto tenace e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Altre proteste ci sono state nel passato e altre proteste sono state messe un pochino sotto, sotto il tappeto. Le cose sono cambiate e si è parlato di altro. In questo momento in India è vero che vi sta parlando d'altro, ma è anche vero che ci sono comunque ancora migliaia di contadini fuori da Delhi che sono lì ad aspettare che le cose si smuovano e non hanno alcuna intenzione di muoversi da lì. Ultimo dato, poi lascio la parola, per dare un attimo un, anche una misura. Allora, i dati più recenti sono il 2013 che ho trovato. Allora, un contadino in media, in India, guadagna... Otta, non guadagna ricava 895 euro all'anno quindi questo è ricavo non è guadagno nel senso sono i soldi che entrano senza contare le spese questa cifra significa 74 euro al mese e sempre dati del 2013 le spese per un contadino di media in India sono 72 euro al mese quindi significa che di media un contadino indiano ha un guadagno di 2 euro al mese e ehm, spalmato su eh, decine di milioni di persone che sono interessate a questo settore si capisce da un lato perché la protesta è così tenace e dall'altro perché mettersi contro i contadini in India non è mai una buona idea. Grazie Matteo, scusate la l'esitazione tecnica. Sì, grazie mille Matteo. Questa chiusa che mi permette di di andare su Maria per un approfondimento appunto su questo stato di miseria dell'India rurale che non è una notizia nuova anche questa per noi, almeno per noi che insomma seguiamo con, con attenzione, con un minimo di attenzione, di vicinanza, eh, la storia dell'India al di là di quello che le roboanti eh, notizie su Shining India hanno tentato di spacciare è una storia che in continuazione ci racconta Vandana Shiva, che ha scritto una quantità enorme di libri, di articoli, conosciutissima appunto anche in Italia, molto spesso ospite. La storia che ci racconta Sainath, Sainat, meno, un giornalista Sainat, meno famoso di Vandana Shiva, ma un gigante del giornalismo eh, e, del, e del, della, del del, dello stile di, di, di inchiesta. Eh, lui è stato famosissimo come corrispondente dall'India rurale. Adesso ha fondato questo sito meraviglioso che si chiama Pari eh, People Archive of Rural India, che eh, sia Elena che io seguiamo con molto interesse. Insomma, è, è un'India che eh, è impressionante per le cifre, per esempio, dei, dei suicidi che da anni eh, eh, si verificano, soprattutto in Maharashtra, che è una regione, uno stato dell'India particolarmente particolarmente vulnerabile dal punto di vista climatico con, con situazioni appunto di secchezza dei campi eccetera ma anche in Punjab che è famoso per i suoi cinque fiumi ecco Maria se riesci a raccontarci un po' appunto il retroterra di tutte queste enormi proteste di questa particolare protesta ma anche di tutte quelle che hanno caratterizzato gli anni, gli anni scorsi Buonasera a tutti e tutti, grazie Daniela e grazie al Sereno Regis per l'invito. Sì, come, come anticipavate, sia tu che Matteo, uh, la crisi del settore agricolo in India non, non è certo una novità. Il professor Debal Dev, che è uh, conosciuto come seed warrior e tenace critico degli interessi corporativi uh, nel, nel campo agricolo, si chiede come mai, se l'India è un'economia agraria, un agricoltore preferisce fare il portiere in una città con uno stipendio fisso mensile. La, le radici quindi di, di questa crisi sono assolutamente antiche e eh, lo dimostrano le partecipatissime manifestazioni, come diceva anche Matteo, dal 2018-2019, il, 2018, il 2019, ma anche prima, tra gli anni 80 e i primissimi anni 90 o ancora prima negli anni 60. Uh, il problema dell'ingresso delle aziende private nel settore agricolo, insieme alle tre leggi uh, che uh, ci spiegava Matteo, distruggerebbero quel minimo di autonomia che permetteva agli agricoltori di avere quel minimo controllo sul, sulla produzione, dando il mercato nelle mani ai soggetti privati che invece finirebbero per, per controllare i prezzi e quindi esonerando un po' il, il governo dalle sue responsabilità. Io peraltro Economia uh, ho intervistato Devinder Sharma, che è un grosso esperto di commercio e politiche agrarie, e um, mi spiegava, allargando un poco lo sguardo sul, su questa protesta, su come i contadini indiani stiano uh, dando una lezione al mondo perché conoscono quali sono i rischi di un settore agricolo che finisce nelle mani delle grandi aziende. Private della grande distribuzione, come è già avvenuto negli Stati Uniti e um, in Europa. Loro sanno che un'economia trainata dal mercato e quindi organizzata sulla base degli interessi della grande distribuzione significa sfruttamento, sfruttamento e meno garanzie per i lavoratori. Loro non credono a questa favola che la domanda e l'offerta stabiliscano il migliore o il prezzo giusto per, per i raccolti. Quello che chiedono a gran voce gli agricoltori oltre al, al ritiro incondizionato um, delle riforme è, um, è quella di un reddito garantito e di un prezzo minimo assicurato. Stanno quindi mostrando che è possibile un'altra un narrazione e questa protesta ha raccolto un'enorme solidarietà, non solo da, da tutto il settore agricolo estremamente variegato indiano, ma anche dalle fasce urbane. Ehm, le radici di questa protesta quindi sono, sono antiche e eh, possiamo dire che affondano in quella rivoluzione degli anni 60, la cosiddetta Green Revolution, che ha completamente stravolto il volto del settore agricolo in India, ehm, spingendo per l'introduzione di colture intensive di grano e riso, ehm, proprio per superare le, le gravi carestie e eh, le necessità alimentari del paese. E successivamente è stato portato avanti ancora di più questo progetto eh, con le liberalizzazioni degli anni 90, aiutate dall'apertura in quegli anni del mercato indiano. Come in altre uh, economie in via di sviluppo, la partecipazione del settore privato ha permesso l'ingresso delle multinazionali nel Paese, trasformando completamente il modo di coltivare e rendendo i contadini dipendenti dai semi forniti dalle grandi aziende. Quindi, come dicevamo, una delle richieste principali uh, del, del fronte contadino è il salario garantito, il minimum support price, che è un, un prezzo minimo. Um, eh, che l'India ogni anno oh, annuncia per una serie di colture. Prevalentemente sono grano e riso che vengono distribuite a un prezzo sovvenzionato per soddisfare quelle che sono le esigenze alimentari e nutrizionali di una popolazione enorme, di due terzi della popolazione. Per il resto, in realtà, il minimum support price già adesso resta principalmente sulla carta, nel senso che solo il 6% degli agricoltori in India ottiene uh, questo prezzo garantito dallo Stato. Il 94% degli agricoltori è già oggi dipendente dai mercati e quindi gli agricoltori sanno benissimo che cosa significa quando il prezzo è stabilito dalle leggi di mercato. Um, il sistema venne istituito negli anni sessanta appunto con, con la Green Revolution in particolare in quegli stati come Punjab, Bariana e eh, alcune regioni dell'Uttar Pradesh interessati da questa rivoluzione agricola che sono anche gli stati che hanno visto eh, il nascere della, della protesta eh, di oggi. Sono stati dove eh, la Green Revolution aveva l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la produzione. E quindi questo ha portato non solo ad adottare nuove, nuove culture di grano e riso, sempre per il fabbisogno alimentare, ma di abbandonare quelle tradizionali. Quindi questa ricerca sfrenata dell'autonomia dell sulla coltivazione dei cereali ha portato all'introduzione di semi dalla resa più elevata, che con un supporto tecnologico anche straniero, con sussidi per fertilizzanti, pesticidi, elettricità, ovviamente per, per prendere l'acqua dal sottosuolo, dal, per, per uh, aiutare l'irrigazione, avevano uh, introdotto degli incentivi per gli agricoltori appunto per spingerli a uh, produrre riso e grano um, offrendoli questo prezzo minimo di sostegno, ossia il governo si impegnava ad acquistare i prodotti se uh, i soggetti privati non lo facevano. L'obiettivo era quindi quello di aumentare la produttività e i risultati furono indubbiamente spettacolari. Il Punjab è infatti noto come il granaio dell'India, produce rispettivamente mi sa, il 20% del grano e il 9% del riso di tutto il paese. Ma questa rivoluzione ha avuto un immenso costo ecologico. Le monoculture hanno distrutto i terreni, l'acqua sotterranea, soprattutto in zone aride con piogge limitate, ha significato l'esaurimento della, della falda acquifera. Tanto che oggi molti di quegli stati che erano stati investiti dalla rivoluzione verde eh, sono, vivono una profonda eh, crisi idrica. Quindi il grano, eh, la produzione si è sì raddoppiata sotto la spinta di queste politiche agricole ma eh, tutte le varietà autoctone di riso, di miglio e di altre colture sono andate piano piano scomparendo fino a estinguersi. Da allora i contadini si sono trovati praticamente imbrigliati in un sistema di prestiti per pagare irrigazione, fertilizzanti e pesticidi e eh, sono finiti in un circolo vizioso per cui in India si dice che un contadino nasce con i debiti e muore con ancora più debiti. Ed è questa una delle cause, uh, la causa principale, delle 300.000 uh, morti per suicidio di agricoltori negli ultimi due decenni. La miseria uh, del, del settore in India, uh, come diceva Daniela, è stata a lungo denunciata anche da noi, da Vandana Shiva, e prima ancora di, di lei, da Nanjunda Swami, che è stato uno dei principali sostenitori dei diritti degli agricoltori, critico del World Trade Organization e anche e soprattutto dell'ingresso delle multinazionali um, e della corporativizzazione dell'agricoltura. Dell uh, tramite il, il sindacato che fondò negli anni 90 si è estremamente opposto all'ingresso dei decolossi delle multinazionali eh, perché credeva che proprio l'introduzione del principio dell'agrobusiness industriale aveva stravolto l'agricoltura indiana eh, portando un irreparabile declino ecologico. E, e, e fra le, le sue battaglie principali c'era proprio quella sulla brevettazione delle sementi cioè su come... Um, il capitalismo occidentale non solo si stesse accaparrando i mercati del terzo mondo ma si stava anche appropriando delle risorse naturali e della diversità biologica e sulla stessa scia um, in quegli anni vandana shiva attivista ambientalista di fama internazionale si è opposta alla creazione di questi monopoli uh, delle semente delle sementi eh, proprio perché ehm, la crescente vulnerabilità data dalle monoculture e aggravata dal cambiamento climatico aveva creato un, un, un contesto di forte disagio agrario, tanto che il 75% del debito rurale è dovuto proprio agli input eh, sugli acquisti. Quindi la liberalizzazione del, dell'agricoltura indiana e l'introduzione di regimi eh, di diritti di proprietà intellettuale, quindi di brevetti, ehm, aveva permesso di creare queste situazioni praticamente di monopolio sulla produzione ehm, alimentare insieme alla, alla diffusione di pratiche agricole insostenibili, sia sul piano sociale eh, che ecologico. Um, Infatti alla base di tutti questi movimenti contadini contro uh, la privatizzazione, contro lo strapotere dei, dei colossi dell'agroalimentare, um, oggi, tutt'oggi, c'è una spina dorsale di piccoli, medi, enormi sindacati Andolan e Kisani Union um, che oggi, uh, nella protesta di oggi, si sono uniti nell'SKM, che è una coalizione di oltre 40 unioni di agricoltori, Um, che appunto accusano il governo Modi di aver venduto uh, il settore pubblico, uh, il settore pubblico sì, alle, alle imprese. E sono nati un po' sulla scia di tutte quelle agitazioni uh, che negli anni Ottanta avevano uh, dato vita a una serie di movimenti popolari inaugurati dal Bihar Movement, ma ne sono seguiti molti altri. E tra le principali organizzazioni ma non l'unica solo per nominarne una eh, già negli anni ottanta il bku ehm, era uno dei, dei tanti sindacati che si opponevano ehm, alle politiche neoliberiste e già negli anni ottanta organizzavano enormi proteste nella capitale contrattori eh, carri trainati da, da, da buoi e ehm, Credevano comunque um, gli interessi delle società private um, che avevano preso il, il, il potere del, nel, nel settore agricolo um, stessero vittimizzando gli agricoltori. Diversi uh, attivisti uh, pensano che questa protesta, che sembra voler durare più a lungo, già... Uh, a novembre, quando i contadini si spostarono su Delhi, avevano dichiarato che erano pronti a restare lì per sei mesi, e così è stato. Um, pensano che questa possa essere una rivoluzione, una rivoluzione proprio contro le politiche neoliberiste, maggioritarie, autoritarie del, del governo Modi. E quello che secondo me è degno di nota di queste proteste è um, che è emersa un po' un'identità uh, indipendente Uh, Un'identità politica del Kisan, del, del contadino uh, libero dal bagaglio tradizionale delle caste, della classe, uh, della religione e di tutte le differenze uh, del, dell'India. Grazie Maria. Um, adesso vorrei passare il microfono a Arvinder Singh perché Maria ha toccato tutta una serie di temi che uh, chiaramente... Ci racconterai potrai raccontare anche tu proprio come sono soltanto come testimone di quei, di quei giorni in cui sei stato uh, lì a Delhi ma eh, fanno parte proprio della, della tua cultura cioè quanto conta che questa quanto quanto è particolarmente importante il fatto che questa particolare mobilitazione sia partita dal Punjab? perché allora, è, la, la, la cultura sikh la cultura della religione sikh è una, una religione eh, molto molto particolare, no? molto, molto, Intanto il Punjab è stato il, storicamente il primo, il primo territorio dell'India a sopportare le varie invasioni, a opporsi a, a, a tutta una serie di dominazioni, a sperimentare, insomma, eh, pratiche e di disciplina eh, eh, decisamente eccezionali rispetto al resto dell'India. Ma poi c'è tutta una cultura cioè, che tu appunto hai, hai, hai messo a fuoco con brevi immagini nel tuo filmato... Il, il, il, la, com la comunanza del mangiare, il tutti seduti a terra, tutti i pari. Raccontaci un po', Arvinder. Allora, grazie Daniela e grazie Terreno Regis per questo intervento. Allora, lo dico che Matteo e Maria hanno illustrato molto bene la situazione. Uh, per quanto riguarda la partecipazione del Punjab, come dici tu, uh, Essendo un territorio che ha subito nei secoli diciamo invasioni, uh, il carattere del popolo è combattente: nel senso, non si bassa la testa quando c'è una cosa che non va bene, diciamo, quando c'è tirannia, la testa che si alza è del pangiato. E quindi, anche in questo caso, uh, come dice Maria. Eh, i contadini hanno capito quello che il libero mercato ha fatto nell'agricoltura sia negli Stati Uniti che in Europa e noi in Italia lo vediamo situazioni del genere: quando i contadini non raccolgono i pomodori, o altre cose, anche i allevatori di Sardegna che buttano latte sulla strada quindi loro hanno subito una cosa che gli indiani sono già avvertiti in prima, hanno visto che okay, il libro mercato cosa porta, sia con, con gli esempi in India stesso, che eh, essendo un paese un federale eh, dove tanti stati hanno, hanno già applicato il libro mercato, in quale c'è anche il Bihar, e dove eh, non va bene in senso questo, questo modello. Ah, ah, tantissima gente del Bihar va a lavorare in Haryana o Punjab. Per lo stesso motivo, perché lì non riescono a recuperare il minimo per sopravvivere e quindi vanno a fare i contatti, diciamo, braccianti agricoli nelle terre di Punjab. E, e per quanto riguarda, diciamo, la, la, la cultura Sikh, uh, io direi più è Punjab, che poi Sikh, sono i guru che sono arrivati e hanno cominciato a... a Diciamo, dal primo guru, se vediamo, era sempre contro uh, qualsiasi tipo di oppressione sociale, non più diciamo, spirituali, ma nel momento anche molto riformatori sociali. Quindi hanno iniziato a ah, il movimento, il sikhismo nasce proprio di, di rompere alcuni schemi che dividono le persone e quindi mette tutti insieme e, e fare delle cose, diciamo, oggi che possiamo dire quasi... Uh, un Stato socialdemocratico, quindi questo era un insegnamento del sikhismo. E questa cosa che oggi noi portiamo dentro di noi, che non dobbiamo subire e non anche uh, vedere se qualcuno subisce una, una, una cosa sbagliata, dobbiamo assistere quella persona di, di, di, di combattere la situazione e anche contrastare, diciamo. E la cosa bella di questa protesta, come Maria e anche Matteo hanno detto, che è stato non violento, deciso che fino al 26 gennaio non è stata mai un, uh, una situazione dove il governo, perché loro erano consapevoli che se, se facciamo qualsiasi cosa che potrebbe dare una scusa al governo, il governo arriverà con tutta la forza e smantellerà tutto quello che è successo, anche diciamo, quello che Matteo accennava durante le proteste di NRC e SIE in mesi di febbraio e marzo. E io anche a quel momento stavo per caso in India, quindi anche quelle proteste l'ho viste. E, e quindi soltanto il 26 gennaio, io penso, tantissima gente dice che è stata quasi manovrata la situazione, quella che è capitato. Infatti, dopo subito il 26 gennaio... Il governo era andato lì e anche alcune organizzazioni, diciamo, sotto uh, un movimento politico, non vuole prendere i nomi, nel senso che sono arrivati a, a lapidare i protestanti a Singapore. E lì ci sono stati alcuni momenti di, di, diciamo, di confronto, eccetera, e alcune prese, persone, la polizia ha preso e hanno messo in carcere. Però oltre questi episodi eh, non è stato niente di violente e anche diciamo quello che è successo il 26 gennaio tutti i capi diciamo, del movimento della protesta hanno chiesto scuse al governo e al pubblico questo non era la nostra intenzione. Siamo, siamo stati derottati con quelli milioni di persone che stavano sulle strade qualcosa di del genere è successo e non era nostro, sotto il nostro controllo. Quindi comunque eh, Uh, una protesta che io quando sono andato una decina di volte, sono stato un mese e mezzo lì dal, dal 26 novembre proprio perché mi è arrivata la chiamata di, di famiglia che papà non stava bene e io papà ha perso il 27 novembre. E dopo una settimana di riti vari ho iniziato ad andare alla protesta che era relativamente vicino a casa, sia a Tigri che a border. E lì ho avuto anche modo di parlare con la gente, poi ho pensato, ok, perché non anche fare no, delle riprese. E, e lì ho notato che ogni posto che andavo, tutta la gente mi offriva da mangiare. Cosa vuoi da mangiare? Quindi da, da, non, da mangiare non mancava niente, in senso tu cominciavi cammin con 10 km di camminata, 40 km di camminata, c'era sempre qualcuno che ti offriva da mangiare. Diciamo dalle cose semplici a cose molto buone. Poi ho notato anche gente che veniva con i camion pieni di cibo e offriva, ho visto, magari vedremo nelle foto dopo, i camion pieni di, di arance che lo regalavano i contadini così. Quindi una, una generosità e condivisione. Eh, stesso momento, quella zona dei single o anche Tigribor, sono zone un po' anche industriali, diciamo, ci sono tanti insieme, ma non industriali vicino e dove lavorano i lavoratori che vengono da altri stati, tipo Bihar e Uttar Pradesh. E questa gente ovviamente durante il lockdown non aveva da mangiare. Noi se avete, abbiamo seguito quello che è successo in India durante il lockdown. È una cosa che non si capisce anche come BGP ha vinto in Bihar. Ok, no? quindi non vado a discutere là. Però uh, comunque uh, Tutta la gente che lavorava in queste fabbriche per loro era una, una, una ancora di salvezza, perché loro ogni giorno potevano mangiare tre volte al giorno gratuitamente da contadini che hanno portato, come diceva Maria, per sei mesi le scorte. E per tre o quattro mesi manco hanno toccato le scorte, perché la, la comunità di Deli, diciamo, la gente di Delhi, o la vicinanza, hanno aperto le loro, hanno portato loro. No? anche tanti, tantissimi amici che andavano in giornata portavano con loro sacchi di biscotti, sacchi di pane, eccetera, quello che loro pensavano di portare e poi hanno portato. E tantissimi imprenditori che hanno fatto la fortuna su quelle autostrade, tipo gli autogrill, per dire autogrill come esempio, loro hanno aperto i loro proprio, eh, diciamo, alberghi, dormite qui. Uh, diciamo, anche durante il periodo invernale che faceva troppo freddo diciamo, sulle strade di Delhi uh, temperature arrivano anche a 3 gradi, 4-2 gradi di notte e nell'aperto um, tantissima gente è morta per freddo, non per Covid eh, questa è un'altra cosa che dentro questa protesta ci sono nati i, i, tantissime stazioni o uh, diciamo, campeggio di medici che sono, stanno là a assistere le persone e non hanno incontrato, scontrato diciamo i casi di COVID, e gente morta di freddo o altre eh, patologie che, magari, diabete che non è stato curato al momento, quindi le, le morti non erano per motivi di COVID. Uh, una delle cose che io mi sono era come, quasi commosso nei giorni era io vedevo l'India in quale sono cresciuto. Perché negli ultimi anni quell'India comincia a sparire o non viene fatta vedere. L'India di diversità, l'India di gente che non parla la stessa lingua ma sta sul stesso piano, no? E quindi sul palco della protesta tu vedevi gente che veniva anche dal Kerala o altri posti, magari erano cinque rappresentanti perché non, eh, il governo non li faceva venire, diciamo, se già fermavano l'aeroporto, alla stazione, dove stai andando a Delhi, non rimani qua. Quindi anche quelle cose, uh, però uh, la gente che è arrivata o che sta lì uh, è la India vera. Uh, Un'altra cosa che ho notato molto bella e importante, in senso lì il National Media, diciamo, la media mainstream, che ormai diciamo, rimangono uno o due canali che non sono da un, da un lato, diciamo, no? perché altri sono tutti comprati quasi e sono proprietari che fanno trasmissioni, che non sono altro che guerra fondai per me, in senso. non parlano altro che hindu muslim, eccetera. Quindi ogni cosa comincia a dare quel colore comunale, religioso, che non ha niente da fare, in senso, sembra una narrazione per spaccare continuamente. Quindi gli agricoltori hanno notato questa cosa e non li hanno fatto entrare dentro lì. Ogni posto di protesta aveva, diciamo, internamente gente organizzata che ti osservava, eh? anche a me, che vedevano che lui è un po' strano perché subito guardavano che okay, tu sei indiano ma forse vieni dall'estero, subito, quindi mi tenevano anche da, da occhio, fino a, perché io quando facevo le domande mi chiedevano ma tu sei per caso di BGP perché fai troppe domande, se no io voglio capire un po' di cose. Quindi c'è la tensione che non ci sia la gente che magari no, può creare problemi o viene a fare eh, un po' di spia, diciamo. hanno poi beccato tantissimi ragazzi che fanno spia e vogliono creare, creare qualche scompiglio, qualche situazione dove eh, diciamo, le, le amministrazioni possono mettere il dito e fare qualche intervento. Quindi su questo eh, ho notato una bella attenzione dalla parte delle, delle organizzazioni. Sì? Torniamo a dire per quanto riguarda uh, il Punjab, uh, è sempre i guerrieri sono, ma se solamente uh, gente che condivide e non vive l'oppressione. Volete dire un'altra cosa per quanto riguarda quello che diceva Maria, per costo di vita, no, non è caso che tantissimi migranti, io, come mediatore culturale, incontro e vedo qui situazioni di migranti e loro poi raccontano che potrebbe succedere a voi quello che succede qua ai, ai braccianti in India o territori diciamo, eh, il sfruttamento lavorativo nella storia agricolo è causato dal libero mercato in Italia o oh. in India potrebbe accadere la stessa cosa oggi se parliamo di caporali eccetera è conseguenza del libero mercato come Abubakar dice che è tutto controllato dai supermercati, è questo che succederà in India. Quindi c'è questo questa informazione passa. Questa informazione tra i braccianti passa. Non è successo, è successo un caso, non, di, di quale non si è parlato mai in Italia. Perché India vive in beata indifferenza. Gli indiani in Italia vivono nella beata indifferenza continuamente. Non sanno niente, quindi io combatto con la comunità stessa perché anche loro non riescono a dire la loro qui in Italia. Quindi c'è questa abbiata indifferenza su tutti i livelli. Uh, che stavo a dire? <ride> Quindi, uh, tu, per... Mi pare che tu sì. hai portato anche una serie di foto. Vuoi, vuoi, vuoi condividere con noi? La... Sì, Il... allora Il... ci sono alcune foto perché se io comincio a parlare ce l'ho tanto. <ride> Un attimo, ora vi condivido lo schermo. un attimo eccoci qua ok vedete? Sì, vediamo ok benissimo questa era la foto simbolica per me perché anche i trattori sono indiani la marca HMT che non esiste più, è stato quasi venduto. Ma è una marca corporate che va benissimo. Però, questa è l'autostrada di Nuadeli, che era bloccata con centinaia di migliaia di trattori come questo. Questi non, diciamo, si vede proprio che i trattori che lavorano non sono soltanto così. Allora, vai avanti. Questo è la tigri border e questa è la tipo... Per, per, per il... Io non la vedo, vedo ancora i trattori. non so se è, ah, cambiato, sì? è, cambiato, è diverso. Ok, adesso lo vedete? No. Ah, è così, sì, sì. sì. No, prova. Okay. Okay. Però un attimo qui... Uh... Sì, ok. Ah, sì, qui è la tigri border e... Si parlavano tantissime uh, varie uh, sigle, dei dei, uh, dei unioni di diciamo uh, di agricoltori, sindacalisti, vari sindacalisti. Io non riesco a stranamente utilizzare, andare avanti e indietro. Era sì. okay. Qui era uno di quelli, vedete? Eh, si vede questa foto? Qui era uno di depositi di cibo. Uh, posti come questi erano centinaia. Diciamo ogni 50 metri c'era una riserva di cibo così. Quindi un movimento molto organizzato, molto... Sì, molto... sì, sì, erano venuti, erano venuti con tantissimo materiale, non soltanto questo, poi lì hanno uh, creato anche, uh, non ce l'ho foto di questi posti, uh, sistemi di riscaldare l'acqua, certo. anche le macchinari per cucinare i ciapati, il pane indiano, quindi proprio nelle macchine che facevano ciapati centinaia, migliaia al, al giorno, diciamo. Questo era una scena diciamo, dove vedete queste verdure, eccetera, sono, sono state portati già gente locale, diciamo, i contadini d'intorno, di, di, e qui tutto il giorno alle 5 di mattina loro iniziano a preparare per il giorno e tutto il tempo chiunque andava, anche io che qualche volta ho dato una mano a tagliare le verdure. Quindi... Qui la gente locale che ha portato con sé e uh, le coperte diciamo una famiglia si è unita alcuni amici sono uniti hanno raccolto i soldi e hanno portato quello che hanno portato quindi così tantissima gente ha aiutato, assistito ha dato il loro contributo per questa protesta e questa cosa continua eh. sono state anche le accuse che eh, vengono finanziati questi soldi dall'estero gente ha detto va bene, allora quando in India succede qualsiasi, o anche nel mondo, succedono delle, delle, delle disgrazie e Calsa Aid, che è un'organizzazione inglese, li porta subito, arriva subito, anche nel caso di Rohingya o in Siria hanno portato da mangiare, quindi questa cosa di condividere noi ce l'abbiamo e quindi quando accade a noi, anche a altra gente, quando vede, dice, ok, viene. E questo è l'India in quale siamo cresciuti, però oggi, come dicevo prima, diventa un po' difficile. Qui uh, c'era diciamo un stand della comunità musulmana che loro offrivano il riso con zafferano. e Non è uh, risotto al milanese, diciamo, è riso azzurro, <ride> dolce con Zafferano, che è una specialità in India, quindi loro offrivano questo, era una, una rappresentanza perché durante le proteste di CA e NRC Sikh sono andati là anche a offrire il cibo ai gente che protestava sulle strade di Delhi, quindi Sikh in genere andavano a, in Delhi quando c'è una protesta uh, Sikh prendevano il comando a farli mangiare ci pensiamo noi a farli mangiare quindi in Delhi quando ci sono le proteste, c'è un luogo che si chiama Jantar Mantar, che è un luogo storico dove viene dato il permesso. E vicino lì c'è uno dei nostri gurudwara importanti di Delhi e tutto il cibo per le persone che protestano viene portato dal e Possono essere mille, decimila, centomila persone, non ci, non ci si pensa. Questa è a Singubor. Qui anche... Allora, mi chiedono tutti, no, perché tutti sì, no, si vedono turbanti, si vedono turbanti però colorati e diventano molto facilmente individuati. Però c'era la gente dappertutto, che adesso vedremo nelle foto. Qui c'è una delle scene di Langar, che sulla strada, questa autostrada, eh, dove la gente è seduta, quindi il cibo veniva data a chiunque voleva essere no, servito. Ah, poi hanno fatto tantissimi eh, questi stampi, questi manifesti, che eh, il, diciamo, il media cercava di, di dare un'immagine, un tipo, questi sono terroristi, questi non sono veri eh, agricoltori, sono tutti gente che viene per due lire no, aggiornata, viene pagata. Quindi avevano fatto questi manifesti, anche la gente del Delhi si andava, prendeva in mano questi manifesti e, Uh, diciamo dava il supporto alla protesta queste sono signore anziane di un, una certa età se vedete loro hanno il kirpan qui no? questo è il kirpan questo è il kirpan quindi combattenti ci siamo e anche le donne nostre sono combattenti <ride> allora qui no questo era uno dei slogan, no farmers, no food, no future. Questo manifesto si vedeva da, da tanti posti. Diciamo. Questo è uno dei trolli, il rimorchio dietro il trattore che diventavano praticamente abitazioni e tutta la gente diciamo, era lì. Uh, non so se voi conoscete questa questa setta dei, diciamo, dei Sikh che si chiamano Nihang, praticamente è ancora la, la forza o l'armata tradizionale dei Sikh, che anche loro sono uniti con i diciamo, loro cavalli, e, perché sono sempre sui cavalli con i cavalli e lo divisa. Diciamo. Uh, stanno dando da bere un, una bevanda che viene fatta con latte e mandorle e altri diciamo, um, semi che vengono pestati uh, e mischiati poi con latte quindi c'era un'abbondanza un di, di mangiare eh, quindi le forze dicono finché non hai da mangiare non vai a combattere quindi prima mangi e poi combatti questa è Qui, come dicevano, anche uh, i Dalit, la gente diciamo, cosiddetta intoccabile in India, che veramente ancora esiste questa cosa nel mio paese, mi vergogno. Quindi tutti i gente di, di, che seguono Ambedkar o Buddhismo uh, stavano lì, anche il nipo, nipote di, di Ambedkar era lì, lui ha fatto una, una, una, un speech e, e quindi stava lì. E, insieme a lui e tantissime altre sigle che hanno dato supporto alla protesta. Uh, questo è il manifesto che dice, ok, quando diamo il voto siamo indiani, ma quando chiediamo il nostro diritto siamo terroristi o calistani. Capito? Quindi c'era questa narrazione dal governo che loro vogliono controporre la narrazione, diciamo, non dal governo, ma dalle telemedia, ecco. Qui è una tipica scena di un villaggio della dell'Ariana, dove, diciamo, questo è il merghile nostro classico, che diventa il centro intorno al quale si siedono gli anziani del paese o giovani, che poi si discute quello che succede, la politica e tutto il resto. Quindi qui erano nati questi cerchi, per anche no, non è soltanto i Sikh che stanno a questi manifesti. O okay, che loro siano arrivati, però poi noi abbiamo capito. I, i, i Punjabi sono stati quelli che hanno fatto capire alcune cose che altri magari ignoravano o non avevano compreso. Uh, questa immagine è rappresentativa perché tu vedi proprio siamo pronti. Qui c'è l'alene d'arte per fare le cucine le pentole, il camion con sigla sopra eh, dice tutto. Allora, l'immagine di Magazzin che viene molto utilizzata che è l'evoluzione. Per me, io ho fatto anche un, ho scritto un, un, essay, uh, un saggio durante il mio corso di studi. Bagatzin, io paragono come Gramsci, perché lui, comunque, dal Max, no, poi parlava di. Eh, è una figura che di quale non si sa molto in Italia, però per noi in India è. è è la persona rivoluzionaria per, per eccellenza, ecco. E l'ultima immagine, questa è quella immagine dove dicevo, il, il, il trolley pieno di, di, di arance che offrivano chiunque passava. Loro camminavano e davano, tieni, tieni, tieni. Quindi questa cosa di dare e condividere uh, è la cosa più importante che ho visto. Diciamo, il sicchismo nasce con tre cose. Uh, lavoro dura uh, fai un lavoro duro uh, in senso onestamente e condividi quello che hai e prega, quindi queste tre cose l'ho viste là io finisco con, uh, con questa foto allora se vuoi chiedere qualcosa? molto interessante Alvinde. No, ci sarebbe, da, ci sarebbe da soffermarci per, per, per, per ore ci hai dato degli stimoli interessantissimi, io sono in particolare eh, affascinata appunto dalla, dalla, come dire, dalla, dalla complessità e dalla straordinari, straordinarietà di questa dimensione che è veramente radicalmente rivoluzionaria, è proprio una, una, una rivoluzione culturale nel profondo no? che coniuga tutta una serie di, ehm, così, di dimensioni tradizionali per noi il rinnovamento sociale, anzi il rovesciamento sociale, ma con, con tutta una serie di eh, dimensioni comunitarie di condivisione che appunto ci hai fatto eh, hai condiviso con noi rapidamente con queste immagini. Che posso immaginare l'atmosfera di quei giorni, il freddo, affrontare eh, con coraggio la notizia che ne so, dell'ultimo decesso la situazione di assedio che però invece viene affrontata tutti insieme. Ecco, io ti ringrazio moltissimo per me, purtroppo il tempo sta passando rapidamente e c'è ancora tanto da dire. Andrei su Maria di nuovo per proprio raccordarci a quello che abbiamo appena visto, no? Tutto questo poi vede protagoniste, eh, per esempio, le donne. E, eh, Maria, raccontaci un po', tu ti sei preparata su questa, hai scritto anche su questa su questa parte insomma di questa storia? Sì, ehm, diciamo che mentre come ricordava Matteo a Delli si andava compattando quello che è diventato il primo grosso movimento antigovernativo all'indomani dell'Alp imposto eh, dalla pandemia. Era circolato un meme molto carino con il solito grafico a torta che si chiedeva come l'Occidente è venuto a sapere della protesta più grande al mondo, quindi una fetta minuscola l'era venuta a sapere dalla BBC, C CNN e altri media internazionali. Il resto della, della torta da un tweet di Rihanna che infatti proprio su Twitter aveva chiesto come mai non stiamo parlando di questo, cioè della protesta che è già la protesta più grande della storia. Um, quindi dopo che ha avuto risonanza internazionale grazie a questo tweet e anche agli interventi di Mina Harris, avvocata, autrice, nonché nipote di Kamala Harris e, e anche di Greta Thunberg che hanno twittato in favore dei contadini, proprio questo toolkit condiviso um, da, da Greta eh, e il coinvolgimento del, del movimento Fridays for Future Indiano, ha portato all'arresto uh, a Bangalore di Disha Ravi, una giovanissima ambientalista um, animatrice del Fridays for Future indiano che è stata accusata uh, in base alla legge sulla sedizione, che è una legge di coloniale memoria che viene spesso usata per, uh, per silenziare il dissenso o comunque chi, chi osa opporsi. Uh, la sua colpa era stata quella appunto di aver contribuito a diffondere questo toolkit uh, che spiegava come dare sostegno online a, a questa uh, manifestazione ed è lì che il governo ha iniziato a imbastire la narrazione di questa cospirazione internazionale per screditare il governo indiano sostenendo appunto la, la protesta dei, dei cittadini, dei, dei, dei contadini. Uh, Di Sharavi non è l'unica attivista donna arrestata in relazione alle proteste. Anche Nodip Kaur, che è un attivista dalit per i diritti dei lavoratori e sindacalista uh, per i lavoratori industriali, ha sostenuto attivamente la protesta proprio perché crede che la privatizzazione dell'agricoltura in un paese come l'India porterà non solo a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, e quindi aumenterà le difficoltà della, della working class. Uh, L'arresto di Kaur ha, ha smosso nuovamente l'opinione pubblica internazionale, nuovamente aiutata da un tweet della, della Harris, e, però c'è da dire che non sono le uniche uh, attiviste uh, che hanno preso parte a queste manifestazioni. Migliaia di donne animano l'agitazione in corso ai confini di Singugasi, Kurt e a fianco agli enormi pentoloni che Arvinder ci ha fatto uh, vedere, come avete visto dalle foto, sono principalmente uomini, quindi c'è stato anche un, un passaggio di, di, di ruoli, e, uh, e se al confine di Singhu, dove è iniziata, dove ha preso le, le prime mosse, la protesta, uh, il primo enorme accampamento, i, i manifestanti erano principalmente uomini, i panjabi, Uh, a Tikri e in altri luoghi del confine dove è andata uh, costruendosi questo, questo enorme accampamento tutto intorno, diciamo, la, la cintura del, dello stato di Delhi, uh, la presenza delle donne è assolutamente preponderante. Um, a gennaio il presidente della Corte Suprema, Bobde, aveva uh, esortato i manifestanti a non portare le donne e gli anziani alla protesta. Un commento veramente tremendamente infelice che non solo negava le delle donne eh, le quali ricordiamo sono anche mogli e figli in alcuni casi dei contadini morti suicidi ma ignorando anche il ruolo che le donne hanno nel settore nel senso che eh, le donne nell'agricoltura indiana sono parte centrale della forza lavoro e condividono il peso insieme agli uomini con con, di, di un settore in grave crisi e sempre tornando a Sharma aveva sottolineato come il barometro del successo di tutti i movimenti sociali sia proprio la partecipazione uh, delle donne. Come diceva Matteo c'è un grosso squilibrio tra la quantità di persone che sono effettivamente impiegate in qualsiasi forma nell'agricoltura e uh, il contributo al prodotto interno lordo che quindi dà la misura della, della crisi che soffre il settore. E le donne nell'agricoltura indiana vengono spesso definite come forza lavoro invisibile, cioè il 75% delle donne nelle zone rurali che lavorano sono contadine ed è un numero che tende ovviamente ad aumentare man mano che le campagne si impoveriscono e gli uomini migrano nelle città alla ricerca di lavoro. Poi vabbè, con la pandemia è successa la, la migrazione inversa e poi di nuovo di ritorno, però diciamo è, è una tendenza piuttosto stabile, tanto che Oxfam um, pens, um, considera che l'80% del lavoro uh, agricolo in India, che non significa solo il lavoro um, nel campo, ma anche la semina, la vagliatura, la raccolta e tutti i processi che sono legati alla, alla produzione agricola non meccanizzata eh, è svolta dalle donne proprio l'8 marzo mh, qualche tempo dopo il commento del, del presidente della corte suprema le donne si sono riversate in gran numero nei luoghi della manifestazione proprio per ribadire eh, il loro ruolo e, e la loro presenza e al di là del, del loro oh, effettivo lavoro nel, nel quotidiano del, delle mansioni agricole pochissime sono le donne che posseggono effettivamente la terra, proprio perché nel sistema patriarcale e patrilocale generalmente la terra viene ereditata da, dai figli maschi. E Quindi questa, mh, questa protesta è uh, sicuramente un movimento che ha dimostrato un'incredibile compattezza uh, e anche saggezza politica nel, nel riuscire a, a svincolarsi da, da dinamiche uh, partitiche e appellandosi appunto alla cooperazione tra la classe operaia, i giovani i disoccupati, i commercianti, gli intermediari che verranno spazzati via eh, da questo assalto frontale eh, lanciato dal capitale aziendale. Però esistono tuttavia delle linee di faglia profonde all'interno del movimento che sono tutte le differenze che caratterizzano l'immenso settore agricolo indiano, quindi le differenze e gli attriti che possono esistere tra i grandi agricoltori, tra i piccoli agricoltori, tra i braccianti senza terra e, e nonostante questo la protesta è sempre più coesa, trasversale, inclusiva ed è riuscita addirittura a unire comunità storicamente divise, come è successo per esempio in UP con una serie di maha panchayats, che sono delle strutture democratiche a livello di base di, di villaggio in India, Um, quindi riuscendo a ricucire delle fratture che sembravano veramente insanabili come tra i Jat e le comunità musulmane in UP solo, solo per citarne uh, qualcuna e indubbiamente uh, questa protesta così spalmata nel tempo e così partecipata rappresenta indubbiamente una sfida enorme all'egemonia del partito nazionalista. Benissimo, grazie Maria, documentatissima come sempre. Io a questo punto chiedo a Matteo di dirci come potrà andare a finire, chiaramente non abbiamo la, così, la sfera di cristallo, però insomma le ultime notizie sono che il movimento ormai è arrivato in Karnataka, c'è stato questo grande Barat Band nei giorni scorsi che, ha, ehm, che è stato il blocco di vari servizi di trasporti, strade eccetera, cioè chiaramente ormai Stiamo assistendo a, a un movimento che, eh, che è cominciato con l'assedio intorno a Deli, col Dili Cialò, con tutta questa grande lunga resistenza nella stagione più fredda e così via. Adesso sta arrivando la stagione calda. E, e che cosa potrà succedere? I negoziati sono tutti quanti falliti uno dopo l'altro. Modi ha chiaramente non ha intenzione di cedere, i contadini neppure. Stamattina leggevo addirittura che sono pronti a resistere fino al 24 cioè 2024 e, e, e, e potrà continuare così per tanto tempo Matteo cosa ne dici allora <coughs> um, prima di rispondere parzialmente alla tua domanda siccome non abbiamo la sfera di cristallo quindi posso provare solo a fare un'analisi uh, volevo fare i complimenti a Darbinder sia per le foto che per la spiegazione e soprattutto una nota personale, eh, non riuscendo ad andare in India da un anno e mezzo, vedere quell'India lì che tu dicevi era l'India dove, dove sei cresciuto, che è l'India che ha fatto innamorare tutti noi che li siamo avvicinati all'India in tempi e modi diversi ed è l'India che sta sparendo, a mio modo di vedere, Sotto i colpi di, un, di una politica maggioritaria e intollerante insomma, ha fatto venire un po' anche il coccolone un po' in gola. Dunque, eh, ci sono due cose da, da, da dire. Prima di tutto rispondo eh, parzialmente a una domanda che ci è arrivata da Paola. Allora, una parte della domanda parlava del ruolo delle donne nelle proteste, credo che Maria abbia risposto egregiamente. Mentre l'altra parte della domanda diceva, se c'è stata una reazione... Eh, dagli altri stati indiani che sembrano meno coinvolti nella protesta rispetto magari a uno stato come il Punjab dunque domanda, la risposta a questa domanda si inserisce un po' nelle conclusioni che volevo fare ovvero che per forza di cose a livello territoriale l'unione di intenti dei vari contadini che popolano tutta l'India è complicata però l'esperienza di questi mesi ha eh, segnato due cose prima di tutto un metodo nel senso che la grande intuizione, la grande tenacia de, della protesta è stata quella di non scadere nella violenza, che come diceva benissimo Arvinder, eh, il governo Modi non vede l'ora di poter avere una, un appiglio per poter intervenire e sedare le proteste anche nella violenza, come è stato fatto ripetutamente negli ultimi anni, e soprattutto... Questa protesta fa emergere un dato politico che è un dato politico che è eh, comune a tutto il territorio indiano. Ovvero, se noi guardiamo, questa protesta arriva dopo una serie di altre proteste che sono state silenziate. Partiamo dal, dal, dal secondo mandato del governo Modi. Modi è salito al governo e cosa ha fatto? Ha tolto il Kashmir l'autonomia causando proteste che noi tra l'altro non abbiamo visto perché storicamente le proteste in Kashmir sono sempre accompagnate da un momento di blackout delle comunicazioni, quindi noi sapevamo, però non vedevamo le proteste che esistevano in Kashmir. È stata un'altra protesta sulla nuova legge della cittadinanza che era stata eh, proposta ed era stata parzialmente passata in Parlamento sempre dal governo Modi che eh, discriminava platealmente la minoranza religiosa musulmana. Quelle proteste sono state nazionali, hanno creato grandissimi grattacapi al governo e sono state sia uh, represse con la violenza, da un lato, ricordiamo gli scontri di Delhi, Uh, di due anni fa e soprattutto sono state represse in concomitanza con la pandemia, cioè pandemia e facciamo saltare tutto, cioè, l'occupazione di Bag è stata sgomberata nel nome del, della, della sicurezza diciamo, sanitaria. Ora cosa succede? Che se i contadini, come hanno detto, non vogliono piegarsi e vogliono continuare la protesta, quando finirà la pandemia? Si ricomincerà da qua? Nel senso che il, il problema enorme del governo Modi è che do, ogni ormai ciclicamente eh, la parte di India che non lo sostiene e che, come diceva sempre Arvinder, i media, i media mainstream in India non danno molto spazio all'opposizione, all ma in India l'opposizione al governo Modi esiste. Sono centinaia di migliaia di contadini, ce ne sono altri di altre istanze. Tutto quel, quel tesoretto, diciamo, di eh, opposizione al, al governo Modi, al modo di intendere il potere di Modi e dell'estremismo hindu, esiste e continuerà a venire fuori. Questo è un problema politico che prima o poi l'India dovrà affrontare anche a livello, a, a livello, a livello parlamentare. Eh, L'esito del il futuro dell'India verrà deciso quando esisterà un partito, quando tutto questo, questo dissenso riuscirà a incanalarsi a livello parlamentare, potranno dimostrare che esiste un'altra India, che era quella che diceva Arvinder, quella dove era cresciuto Arvinder, e che è quella che speriamo abbala meglio su quest'India che sta cambiando, secondo me e secondo molti altri, in peggio. Grazie Matteo. e Con la tua conclusione, eh, chiederei a Enzo Ferrara se può... Eh, mandare in onda il eh, filmato che abbiamo previsto eh, non soltanto a conclusione di questo incontro, ma a conclusione di tutti i tre incontri sulla appunto sulle mobilitazioni non violente. Vorrei soltanto fare un piccolo richiamo sul primo di questi incontri che abbiamo avuto dedicato alla Birmania. Come ricorderete eravamo soltanto all'inizio della reazione violenta della Giunta, eh, gli ultimi giorni erano registrato. Una, un massacro, praticamente, e la cosa particolarmente triste è che, completamente in contrasto con, con quello che eh, si, si augurava Cecilia Brighi e il professor Gavusi che hanno partecipato, eh, la nostra comunità europea, occidentale, eccetera, sì si è espressa in, in termini molto critici. Ma con domenica, eh, per l'anniversario la, la, eh, della liberazione, della Birmania, dal Giappone, 1947, c'erano tutti i paesi dell'Asia, Cina, India, Thailandia, Vietnam, tutti quanti, Laos, l'unico assente era il Giappone, semplicemente perché non poteva partecipare, essendo lui l'oggetto del, della, della manifestazione di liberazione, e, e questo è incredibile, è veramente molto, molto triste. E, per cui... Cosa possiamo fare continuiamo quantomeno a essere informati quantomeno a essere svegli quantomeno a essere eh, in connessione e, e, e se possibile uniti visto che non possiamo fare altro nel pensiero e, e adesso guardatevi questo piccolo trailer di un film che è in preparazione uscirà eh, attualmente in fase di montaggio è girato da un filmmaker che si chiama varun sukraj di mumbai anche lui All'inizio, come, come ha visto, mi raccontava ieri per telefono, ci siamo sentiti, come ha visto che il settore contadino dell'India veniva trattato come potenziale terrorista, è corso da Mumbai a Delhi appunto per cercare di filmare quello che poteva, ehm, con l'aiuto anche di vari aiutanti appunto che si sono ficcati a dormire con i contadini nei troll, insomma sicuramente sarà un film molto molto interessante. E questo piccolo trailer è, è, diciamo, è un montaggio della, del, del, di quello che, che, che vedremo con una crona sonora che secondo me è straordinaria e che boh, speriamo che, non so, piace anche a voi.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 But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. It has barricaded the world with hate. It has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The, the bitterness of men fear the way of human progress. The hate of men will pass, and the power they took from the people will return to the people. Liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Don't give yourselves to these unnatural men machine men with machine minds and machine hearts you are not machines you are not cattle you are men you have the love of humanity in your hearts you don't hate only the unloved hate the unloved and the unnatural soldiers don't fight for slavery fight for liberty in the 17th chapter of st lucid is written the kingdom of god is within man not one man nor a group of men but in all men in you you the people have the power the power create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future, an old age of security. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. In the land of democracy, let us all unite, unite! Bene.